Grazie Presidente. Eh, allora, io vorrei iniziare eh, da delle battute, insomma da delle frasi che ho sentito chiaramente dai consiglieri di opposizioni, soprattutto con riguardo chiaramente ai lavori pubblici, eh, visto che appunto ricopro il eh, ruolo di Presidente della Commissione Lavori Pubblici, dalle facili battute chiaramente per quanto riguarda la manutenzione stradale e anche dal fatto che eh, ho sentito dire che manca in generale una programmazione che chiaramente riguarda anche, eh, io credo ehm, che sicuramente si sono rivolti questi consiglieri a tutti i dipartimenti e comunque penso anche al Dipartimento Lavori Pubblici. Allora, così eh, mi sono un po' divertita e eh, ho ripercorso un po' la storia, no? Perché, insomma, voglio dire, eh, dobbiamo anche ricordarci eh, da dove siamo partiti, eh, anche e soprattutto eh, riferendoci, eh, mi voglio riferire in particolare a eh, una frase che ho sentito sempre da consiglieri dell'opposizione, quando dicono che noi lasceremo roma peggio eh, di come l'abbiamo trovata allora ehm, parto dal 21 gennaio 2013 la repubblica eh, riguardo a tutto l'anno 2012 scrive impressionante aumento delle buche a roma dopodiché Faccio un salto così tanto per eh, guardarmi nel passato, e il 25 settembre 2013, un giornale online conosciuto, Roma Today, scrive: Buche, voragini e manto stradale dissestato. Con riguardo chiaramente sempre alla capitale. Il tempo, il 27-10-2013, scrive la capitale di Eterno ha solo il disastrato manto stradale. Passiamo al 2014, è il 7 febbraio 2014 quando il messaggero scrive e questo è molto messaggero, e eh, sento dei cori però quanto è apprezzato da molte persone che ora fanno il coro, c'è scritto emergenza buche a Roma, Viaggio shock nelle strade della capitale. Roma, ovvero le buche con la città intorno, battuta sempre del Messaggero. La Repubblica, il 4 febbraio 2014, fa un proclama per eh, quanto riguarda il Sindaco Marino perché il Sindaco Marino dice: Maltempo, per le buche serviranno sponsor. Passiamo quindi al 6 marzo 2014, è proprio la RAI che si occupa con un, ehm, un, una, eh, un programma, grazie alla professoressa Zotta, si occupa con un programma televisivo di Roma chiamandola Caput Buche. Allora, poi 8 febbraio eh, 2015, addio strade groviera, al via piano buche. Accidenti, dico, allora qualcuno ci aveva pensato prima di noi, ebbene invece no, perché poi collegato a questo articolo eh, dell'ANSA, nel 2017 sempre eh, l'ANSA eh, produce una... Um, un'indagine svolta da un'associazione di consumatori che scopre che il famoso piano Buche del sindaco Marino aveva ricoperto poco meno del 10% delle strade previste nel piano stesso e che quindi non era stato portato a termine. Chiaramente queste sono tutte notizie che voi eh, ritrovate su internet poi 8 aprile 2015 sempre lanza Buche di Roma, il giubileo salverà Roma. Ebbene, mh, un po' di tempo dopo eh, capiamo bene co cosa invece è successo mentre ci sono tutti questi proclami a Roma Capitale. L'8 eh, no, il 16 eh, dicembre 2015. Proprio la stampa eh, è la prima diciamo, a eh, battere con degli articoli pesanti perché ci sono, hanno scoperto i PM, eh, delle tangenti su 33 appalti. Questa è stata una grossa indagine che a noi ha portato addirittura arresti poi scarcerati a diversi indagati. E la, eh, sono proprio le persone eh, che parlano durante l'inquisitoria, dove anche le imprese eh, che erano connesse eh, con questa grande indagine, dove si dice si risparmiava su tutto, sullo spessore dell'asfalto, sulla fresatura, sulla bonifica della parte sottostante. Questo ci fa capire come noi abbiamo trovato le strade di Roma, perché stiamo parlando di dicembre 2015, stiamo parlando di tutti gli appalti che partono le, dal, lontano, insomma, dal, mi sembra dal 2012 proprio al 2015 è stata, è stata svolta l'indagine, appalti che spesse volte venivano dati in affidamento diretto con l'escamotage della somma urgenza, quella per cui noi siamo tanto criticati di non usare, che invece assolutamente non è così, noi non la usiamo quando chiaramente non ci sono i requisiti previsti dalla norma. Invece, come abbiamo visto, è stata abusata dalle scorse amministrazioni, tutte, tutte nessuna esclusa, proprio per andare in affidamento diretto. Ma non solo, abbiamo visto che sono stati, che gli appalti erano truccati, 33 appalti, che sono tantissimi, ora che noi viviamo in questa realtà e conosciamo eh, eh, come la macchina amministrativa di Roma Capitale, 33 appalti sono praticamente quasi tutti. Ecco come quindi abbiamo trovato noi le strade di Roma, ferite, con chiaramente eh, asfalti non fatti bene, con eh, assolutamente ehm, fresature non importanti e quindi eh, sicuramente con, se la fresatura non è fatta bene, almeno di 5-10 cm la strada si sfonda, in parecchie strade noi abbiamo trovato subito sotto il, il tappetino di usura che sarebbe appunto l'asfalto finale la terra e non come previsto il binder che è un, invece è un tappetino fatto di un eh, massetto di brecciolino eh, che appunto mh, mantiene eh, di meglio lo stato del, dell'asfalto di copertura. Quindi diciamo che la battuta che noi lasceremmo Roma di peggio come l'abbiamo trovata, io direi che la rimando al mittente perché peggio di come veramente l'abbiamo trovata noi credo sia proprio impossibile. Inoltre ehm, voglio far presente a chi dice che noi non progettiamo, eh, che non programmiamo, che, di farsi invece un giro proprio al Dipartimento Simu. Eh, perché programmare vuol dire mettere in campo la progettazione chiaramente nei lavori pubblici la progettazione è tutto e, e io devo dire che in questo il dipartimento simu lavori pubblici ha fatto un salto di qualità perché abbiamo molto spinto noi sulla progettazione progettazione pro significa che tu metti in campo le professionalità interne ed esterne al Dipartimento Simu proprio per avere un programma di opere che man mano vengono realizzate e questo a casa mia si chiama programmare. Io invito, chiaramente sono tantissime, vi posso solo dire tutte le strade di manutenzione, tutte le strade che verranno rifatte in manutenzione straordinaria che avranno bisogno di ehm, una, mh, per ciascuna avrà bisogno di una progettazione particolare ma. Proprio questa progettazione è stata fatta nel corso del 2018, tant'è vero che ora sono andati in gara i lavori di manutenzione stradale. E badate bene che quando parlo di manutenzione straordinaria significa proprio quella manutenzione che non è stata fatta negli anni addietro e vuol dire quella manutenzione che va a ehm, scavare fino anche a 20-25 centimetri, quindi eh, compreso il fondo della strada, di modo tale che noi lasceremo delle strade invece fatte bene. E ripeto, è quello che non è stato fatto negli anni. Accanto alla manutenzione straordinaria per cui si è progettato, io devo, mh, sempre riguardando il, le strade di Roma Capitale, devo ricordare anche la manutenzione ordinaria. Ebbene, quando io sono arrivata nel 2016, quando noi tutti siamo arrivati qui nel 2016, rimasi colpita dal fatto che Roma Capitale non usasse l'accordo quadro. L'accordo quadro è un istituto del codice degli appalti, previsto dal codice degli appalti, che prevede, che prevede di avere un borsellino di un determinati eh, fondi economici per un tot tempo, di modo tale che all'occorrenza l'amministrazione possa usufruire proprio di quel borsellino. Di quelle durante quella durata dell'appalto, con chiaramente le mh, imprese che si sono aggiudicati l'appalto in accordo quadro. Ricordo pure ai presenti che l'accordo quadro non è una novità degli ultimi anni, ma è già stato previsto dal 2006. Era previsto nel codice degli appalti, il eh, decreto legislativo 163-2006, e fu veramente. Eh, importante eh, un istituto importante perché appunto permetteva di programmare alla pubblica amministrazione. Ebbene, l'accordo quadro oggi al Dipartimento eh, SIMU è utilizzato per la manutenzione ordinaria delle strade. Abbiamo un accordo quadro eh, che eh, dura tre anni con eh, importanti fondi dei, da 18 milioni l'anno. La manutenzione ordinaria, ricordo, è divisa in lotti. Eh, ogni lotto riguarda due o più municipi e in più eh, c'è il lotto proprio dedicato alla, mh, al quartiere EUR. Questo è importante perché questo significa che il Dipartimento Simu, con l'accordo quadro, deve programmare. Ebbene. Passo dalle strade, strade ciclabili, come si chiamano meglio, le piste ciclabili. Le piste ciclabili noi le abbiamo trovate disastrate, c'era stato un buco manutentivo di due o tre anni, di diversi anni prima di noi. Oggi scopro che le opposizioni a loro volta hanno scoperto le piste ciclabili, addirittura ehm, ho sentito poco fa dal, eh, dall'intervento che mi ha preceduto una richiesta, ehm, addirittura si è fatta la domanda se c'è il contatore di, di ciclisti per quanto riguarda le piste ciclabili. Ebbene, sono rimasta favorevolmente colpita perché dico dopo anni che si sono costruite un, eh, un altro consigliere di opposizione si è vantato che lui ha fatto costruire diverse piste ciclabili per Roma 100 metri qua 200 là 500 da un'altra parte e questo chiaramente non è mh, non riguarda le, la mobilità su bicicletta perché costruendo piste ciclabili sparse eh, disordinatamente in città di certo non aiuta il ciclista che si vuole muovere in bicicletta ebbene rispondo io alla consigliera che prima ha detto come mai non c'è un contatore sulle piste ciclabili nessuno l'ha saputo rispondere le rispondo io ci stiamo pensando noi perché proprio grazie all'incontro della commissione lavori pubblici commissione mobilità e all'atere anche commissione ambiente si sta proprio portando avanti un grosso lavoro sulle piste ciclabili importantissimo dal quale scaturirà un accordo quadro e ancora tutto in via di costruzione e proprio eh, per quanto riguarda la la messa in sicurezza delle piste ciclabili abbiamo proprio pensato al contatore dei passaggi dei ciclisti, perché questo è importante anche per vedere quanto è utilizzata una pista e a seconda appunto della mh, quantità di passaggi e eh, di ciclisti che passano su quella pista verranno fatti chiaramente le manutenzioni. Chiaramente è un discorso di eh, Dipartimento Mobilità, ricordo che la realizzazione delle piste ciclabili riguarda riguarda la mobilità e ricordo che sono state fatte dal dipartimento mobilità tantissime e eh, molte insomma piste ciclabili nomentana predestina tuscolana e quindi queste si andranno ad, si andranno ad aggiungere proprio come piste di collegamento tra quelle spezzettate lasciateci dalle precedenti amministrazioni inoltre brevemente presidente me lo deve far ricordare perché veramente io sento raccontare dalla, dalle opposizioni uno scenario terrificante che chiaramente loro danno impasto alla stampa danno impasto ai cittadini e invece io voglio dire che roma capitale con il movimento 5 stelle per quanto riguarda i lavori pubblici ha fatto tante cose non se ne parla perché interessa poco. Portare l'acqua in diverse zone della città. Abbiamo visto eh, come eh, sono stati approvati i progetti per quanto riguarda la rete idrica di Castel di Guido, di Ardeatina e Torretta, solo le ultime per ricordare, eh, quelle insomma da ultime a, m, approvate in giunta capitolina. Ricordo pure che in questi anni il Dipartimento Simo con un grosso lavoro insieme ad ACEATO 2 e ad Arsial sta portando acqua ad uso umano, cioè pensate sta portando acqua per uso umano in zone, e noi siamo nel 2019, in zone tra il quattordicesimo e il quindicesimo municipio che non che non avevano acqua, cioè famiglie, intere zone, interi eh, quartieri che non avevano acqua per uso umano. Io rabbrividisco solo a dirlo. Gli altri nelle altre mh, eh, amministrazioni cosa hanno fatto su questo? Io non lo so, però so che noi abbiamo portato l'acqua a queste persone. Un'altra cosa che voglio ricordare, di sesso idrogeologico, lo ricordo sempre perché a me questa cosa mi sconvolge sempre a raccontarla. Le cavità, Roma è piena di cavità, sia naturali che eh, fatte, realizzate dall'uomo per diversi motivi e negli anni partiamo già dal 1920. Gran parte di Roma è costruita sulle cavità. Ebbene, come è possibile che dopo 60 anni questa amministrazione ha pensato di mettere su un appalto per il riempimento di cavità sottostante le strade per portare finalmente dopo 60 anni la rete fognaria ad un intero quartiere? E mi riferisco al, noi la chiamiamo via Formia, ai villini Santa Maria, al quinto municipio. Come è possibile? Ci arrivo, non si preoccupi, eccola, che questa amministrazione, vedete, lo sapete a memoria, ha portato l'appalto di riempimento cavità a Villa De Santis, sempre quinto municipio, perché come capirete il quinto, come il quarto, il sesto il settimo municipio sono ai noi purtroppo oggetto di cavità e quindi sprofondamento del terreno. Visto che lo sapete a memoria e mi suggeriscono dai banchi delle opposizioni, ma perché non l'avete fatto voi? Ma perché non avete avuto voi questo scatto, come ci chiedete a noi, questo scatto di orgoglio? Ma perché non l'avete fatto voi? Siamo dovuti arrivare a noi a fare il riempimento delle cavità Ville de Santis, che è un parco bellissimo, che, che potrebbe essere eh, patrimonio di tutti i cittadini patrimonio di tutti i cittadini chiuso, addirittura con eh, sfondamento di un parcheggio vicino a un impianto pubblico, siamo stati noi a far fare la relazione tecnica sotto la piscina dell'impianto sportivo che c'è lì. Cioè non avete, fatto, non avete fatto nulla, vi riempite la bocca con l'imbondizia che c'era anche nel 2014, ho le prove e ve le porto non avete fatto nulla e ci venite a dire a noi che non facciamo noi niente ma veramente guardate signori io prima di parlare mi farei un esame di coscienza anche a chi viene dopo di me perché veramente ci vuole del coraggio concludo eh, presidente devo fare una battuta sul fotovoltaico lo so che mi sta guardando con gli occhioni mh, brutti fotovoltaico Abbiamo trovato 100 impianti dismessi, abbandonati, martorizzati. Oh, ma pure questo, ma perché ci avete pensato voi a tirarli su questi impianti di fotovoltaico? Siamo dovuti arrivare noi, li abbiamo messi a posto con un appalto ad hoc, sono funzionanti 98 impianti su 102, chiaramente si sta definendo questo ITER. A breve voi vedrete un display acceso, eh certo sento ridacchiare perché tanto non potete fare altro quando vi si, dice, vi, vi si dice in faccia la verità, non potete che ridacchiare perché è questo che vi rimane. Abbiamo messo un display ed è stato il dipartimento Simo a volerlo mettere come perché sono orgogliosi oggi di poter dire alla città quanta elettricità quanta energia questi pannelli solari sv stanno sviluppando ogni giorno e abbiamo previsto anche dei fondi per chiaramente aumentare la dotazione di pannelli solari di fotovoltaico quindi e chiudo è facile parlare di monnezza è facile parlare di buche a roma e vi ho dimostrato che non è così ma parliamo invece di quello che è stato fatto è chiaro che è scomodo è chiaro che io invito i miei colleghi a raccontarlo perché sennò a questa città alla gente che ci segue arriverà sempre un messaggio distorto un messaggio distorto appositamente dalle opposizioni che non vogliono riconoscere che Invece il Movimento 5 Stelle sta facendo e continuerà a fare tantissime cose. Grazie.